Allora, buongiorno. Oggi siamo qui per una sperimentazione a fase 2 del tumore al pancreas in collaborazione con la Fondazione Guarino Amorlus e vi aggiorneremo presto per i nuovi dati. Grazie, Professor Nabissi. Buongiorno a tutti. Siamo uh, all'Istituto Carriggi. Stiamo per iniziare la uh, dimostrazione di quello che noi facciamo attraverso la Fondazione Amor. Grazie al dottor Namissi, la dottoressa Lungo, oggi inizieremo a vedere le carie, come procedere con la nostra uh, come dire, sperimentazione. Perché vi chiediamo fondi per la nostra vita? Allora, grande salto per la nostra grande fondazione. Dopo tanti tanto lavoro, finalmente ci siamo. Scusa se chiedo, ho preso appunti, se sono domande o poi mi raccomando chiedi, non si però. Eccole qui, quindi eh, posso già ah, sono via. Eh? Uh... Questi sono dei FV di Walfire. Li allevate voi? Questi sono in coloro. Sono In teoria sono, derivano dalla una linea transgenica, però sono la parte che sono diciamo, di guardare Loro sono quelli che ci donano speranza. Io ieri fai per impedire il torneo entri qui oppure se il gavaggio lo tieni verticale lo dipende un po' dai tipi di... Eh, questi i trattamenti qui sono tutti in tre percorsi so no. no. la cosa migliore la cosa migliore probabilmente da sotto a sopra sì dal noi fare i tre trattamenti il MIPS, lo zono e la cencitabina in momenti diversi della giornata in modo che così non stressa troppo è la concentrazione, cioè il volume? e eh, adesso dobbiamo fare i calcoli bene Dovrebbe essere un e però un mi mettiamo un pochino 0,3 giusto stato per tempo. ah lo fai tu? Ah, sì. vai vai aspira sempre ecco vai qua I ratti. Eh, io personalmente, mh, no, ci lavoro pochissimo con i ratti. Grossi ci sono anche Ratti, Kinea Fig, crin, sì, eh, sì. Sì. E lui, il nostro? È rimasto la pola dritta, per Perfetto. Con... Però ci siamo un po' di mal di schiena. Ok, qui ho preparato. Aspetta, una grande prova. <ride> preparato il dmso, l'etanolo, PBS per trovare un po' di... cioè i posso trovare un po'... Di... Allora io se se, sì. Sì, se sì. dovessi pensare quello più efficace, probabilmente, il codice. Eh, che un stanno tenga l'idea meno Probabilmente sì, in modo che così...